Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione! Ciao a tutti, bentornati sul canale di Teologia 1, io sono Valeria e mi occupo della parte dedicata alla pedagogia di Dio. Il tema che proviamo ad affrontare oggi è un tema molto delicato, è come provare a parlare ai nostri bambini del tema della morte sicuramente parlare di morte significa parlare anche di vita è possibile parlare e capire il senso della morte solo se capiamo e abbiamo chiaro il senso della vita perché ha senso vivere solo per ciò per cui ha senso anche morire è possibile vivere davvero infatti se si ha uno scopo noi siamo cristiani e sappiamo che eh, c'è uno scopo nella nostra vita, che troviamo alla luce proprio dell'amore che Dio ha per noi. L'appuntamento con l'esperienza del lutto certamente è un appuntamento che tutti conosciamo, o per la morte di una persona amica vicina alla nostra eh, casa, per una, una morte di un animale domestico, per la morte proprio di un nostro familiare. E quindi più o meno tutti abbiamo conosciuto questa esperienza. Arrivare preparati alle domande di senso che i nostri figli ci fanno è possibile solo se ci dedichiamo a una riflessione in merito, anche e soprattutto perché appunto siamo cristiani, figli di Dio. Ci sono quattro concetti che mi sento di eh, condividere con voi, e che mi paiono fondamentali poi per poter così avere gli strumenti per affrontare questo tema con i nostri figli. La prima cosa che vi vorrei suggerire è quindi prima di parlare ai bambini di questo tema darsi il tempo di poter riflettere su come dirlo ai nostri bambini riflettere fondamentalmente qual è il senso per noi della nostra vita e quindi anche il senso di questo passaggio tra la vita biologica e la vita eterna. Se siamo cristiani infatti sappiamo che il nostro creatore ci ha voluti, ci ha desiderati, ci ha creati per un motivo e ha desiderato la nostra vita sulla terra e nel battesimo ci ha dato la vita nuova in Cristo siamo fatti per la vita eterna il senso della nostra esperienza umana quindi che ha un limite ci spalanca anche alla vita in Dio per l'eternità laddove avrà pieno compimento tutta la nostra vicenda umana la seconda cosa, il secondo concetto che condividerai volentieri con voi è l'aspetto della sincerità una volta che abbiamo fatto chiarezza dentro di noi su come eh, diciamo, definire questo senso della vita e quindi anche il senso del, del morire, possiamo pensare a quale potrebbe essere il modo, le parole eh, migliori per parlare ai nostri figli di questo tema, sempre nel rispetto appunto della loro età, della loro tappa evolutiva della loro capacità di gestire le proprie emozioni, della loro capacità di verbalizzare i loro stati emotivi e anche nel rispetto delle loro risorse in termini di condivisione del loro eh, sentire interiore con noi e con le figure di riferimento educative che ruotano attorno alla nostra casa e alla vita del nostro bambino, del nostro fanciullo, del nostro ragazzo. Quando dico sincerità intendo il fatto di non raccontare storie che siano troppo lontane da quello che per noi è la verità del senso della nostra vita. Faccio un esempio, in questi anni mi sono imbattuta in tante situazioni ehm, di vario genere insomma, in riferimento a questo tema. E anche nelle famiglie cristiane a volte si percepisce un po' di imbarazzo, un po' di difficoltà. E per un esempio su tutti, ma che è abbastanza ricorrente, mi capitò una volta di eh, avere un bambino che costantemente guardava il cielo nella speranza di poter rivedere il suo nonno, perché gli era stato raccontato che il nonno era volato in cielo. Ora, i bambini ci prendono sul serio, da noi si aspettano la verità. Certamente, come abbiamo detto, è importante che questa verità sia trasmessa e resa digeribile e comprensibile nel rispetto del loro momento evolutivo però dire una verità che poi noi riusciamo a sostenere cioè che, di cui poi noi possiamo rendere conto perché se raccontiamo qualche cosa che si discosta troppo da quello che invece è l'orizzonte di senso che interiormente noi abbiamo individuato va a finire che prima o poi eh, i nostri bambini ce lo segnalano ci segnalano una difficoltà nel crederci nel credere a noi insomma il terzo punto che probabilmente è quello centrale e è il primo per importanza ma ci siamo arrivati pian piano è il non confondere le cause secondarie e contingenti cioè che dicono il come si muore con la causa prima che invece concerne il perché si muore cioè, i bambini non chiedono alla fine come è morta questa persona. Sì, possono anche chiedercelo e possiamo anche rispondere, è morta per una malattia, ma a loro interessa capire perché si muore, perché in quel momento, in quella domanda, indirettamente ci stanno chiedendo perché io vivo, perché tu vivi. Quindi la domanda sulla morte reca in sé, la domanda di senso sul vivere perché sono al mondo che cosa ci faccio sono domande esistenziali dalle quali noi non possiamo eh, rifuggire non ci possiamo nascondere e tantomeno possiamo pensare di delegare qualcun altro perché siamo i loro genitori e questa è nostra responsabilità questa, diciamo, questo esercizio di riflessione sul perché e quindi l'andare oltre il come è naturalmente l'esercizio di questa arte, eh, questa riflessione metafisica, questa grande sconosciuta purtroppo negli ultimi due secoli, ma che rimane fondamentale per qualsiasi eh, riflessione eh, ontologica esistenziale eh, dell'umanità. Quindi insomma... Mh, io vi invito a fare questo, questo sforzo di eh, trovare le parole giuste conoscendo i vostri figli per introdurli proprio a questo perché. Infine, l'ultimo punto, ma anche questo insomma, abbastanza parallelo agli altri tre precedenti, è rispettare e eh, conoscere la spiritualità dei nostri bambini. Sulla spiritualità del bambino ha scritto tante righe, tante pagine, la Montessori a suo tempo certamente quello che è chiaro è che noi dobbiamo eh, sapere, essere consapevoli che i nostri figli hanno una vita spirituale quindi hanno una sensibilità alle cose spirituali hanno eh, una sensibilità alle domande eh, esistenziali e hanno un organo interiore si potrebbe dire per accogliere le risposte Naturalmente il momento più propizio probabilmente per dare eh, certe informazioni e passare certe riflessioni ai nostri figli è quando si pone la domanda, tuttavia è anche vero che nella conoscenza e nel rispetto di questa vita interiore, di questa vita spirituale dei nostri figli è anche utile e necessario eh, instaurare, instaurare con loro un dialogo spirituale nella quotidianità. Per prepararci poi anche ad affrontare probabilmente i temi più eh, impegnativi come può essere il tema della morte vi invito quindi anche a condividere questa riflessione sulla vita spirituale dei vostri figli con chi eh, vive l'esperienza della chiesa domestica e chi chi si occupa dell'educazione dei vostri figli insomma, dai più vicini fino ai più lontani per tenere una coerenza e una, una delicatezza un'attenzione nei confronti dei vostri figli su temi eh, così insomma, mh, pregnanti e fondamentali e teniamo sempre lo sguardo su Cristo Gesù preghiamo tanto perché sono convinta che ehm, Tenendo appunto lo sguardo rivolto al nostro creatore, anche le parole giuste arriveranno per essere udite e accolte, comprese, ascoltate dai nostri bambini. Vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo se vi fa piacere di condividere i nostri video. Chi lo desidera può sostenere il canale cliccando sulla stringa di Paypal in descrizione dei video che vengono caricati e pregate per noi e per il nostro canale noi ricambiamo di cuore grazie, ciao